Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiegherò come risolvere al meglio le impostazioni grafiche su Fortnite non è che andremo su Fortnite e cambieremo così le modifiche e impostazioni grafiche dall'alto metti in disattivi si le ombre le luci mm, su Fortnite diciamo che non è che risolvi tanto eh. quindi in questo caso in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo pacchetto che questo pacchetto consiste adendo questo pacchetto ci sono un bel po' di cosucce tante tante cosucce che vi permetteranno di modificare le impostazioni grafiche come queste qua quindi se avete problemi, mi raccomando, state attenti a questa parte. Se avete problemi con il link, vi consiglio di entrare nel server Discord. Vi farò accedere a un canale, basta che chiedete a me, vi farò accedere a un canale per prendere il pacchetto oppure direttamente il link mediafire. Cercate sopra quel link mediafire e vi porterà sulla pagina per scaricare Fortnite FPS Pack, questo qua una volta scaricato ragazzi è una cosa di pochi minuti non ci vuole molto quindi io adesso chiudo tutte queste schede e vi farò vedere questo è il pacchetto RAR mi raccomando estraete questo pacchetto RAR exact to fortnite con winrar io l'ho detto quindi scaricatevi winrar per estrarre questo pacchetto questa è la cartella che vi uscirà la cartella c'ha un bel po' di altre cartelle, quindi come potete vedere, qui ci sono tutte le impostazioni grafiche da mettere su Fortnite. Grafica molto molto lenta, molto molto bassa, non lenta, molto bassa, bassa, media e alta. Quindi visto che voi dovete boostare gli FPS su Fortnite, andremo nella cartella Very Low End PC, questa qua. Clicchi su Game User Settings. O facciamo copia fino a giù oppure copiamo direttamente questo file e lo mettiamo nella cartella di Fortnite, ma io vi consiglio di fare così CTRL A copia tutto, tutto faccio copia ora andiamo un attimo su tasto Windows più R si aprirà così esegui oppure lo cerchi qua esegui e scrivo Percento local app data per cento e faccio OK. Una volta fatto, andremo su Fortnite Game. Questa è la cartella Save, config, Windows Client. Andate su Gamer User Settings, questi sono tutti i file che bisogna sostituire. Quindi faccio di nuovo Ctrl A e poi faccio Ctrl V e Li ho copiati tutti, copiato e incollato. Ho preso quel file e li ho messi qua dentro. Ora chiudo questa cartella, basta che faccio salva, salva si sì, sostituiamo il file, ok. Il file è solo, di, solo lettura. Quindi io adesso faccio così, faccio un attimo nulla. Io dovrei fare prima di fare questa modifica, non facciamo non salvare niente. Vado un attimo su mostro altre opzioni, proprietà solo lettura, io tolgo solo lettura, faccio applica, ok? È solo lettura, quindi noi non possiamo modificarlo. Ma se togliete quella spunta possiamo modificare il file. Quindi, come ho detto, sempre quei file, sempre quei numeri che ho copiato prima, li incolliamo qui sopra, ok? Quindi, come potete vedere, ray tracing shadow quality è attivato. Ma che ci serve il ray tracing delle ombre? Quindi faccio CTRL A, CTRL V. Voilà ok, ho copiato così: le postazioni, queste sono, faccio un attimo, salva, chiudo tutto, chiudo pure qua, adesso vi spiego altre cose su questo, ho sbagliato, ecco questa carta di Fortnite box. Ok, noi adesso abbiamo messo questo settaggio nella, nel documento di Fortnite, ok? Nel documento di Fortnite. Ora torniamo un attimo indietro su batch in ottimizzazione. Qui ragazzi possiamo fare veramente un sacco di cose. Io adesso non lo faccio, però come potete vedere qui cancellerà tutti i file temporanei, quindi i file immondizia del nostro sistema operativo, quindi vi consiglio di farlo così eliminerà. I file temporanei io visto che non mi fido tanto del, del, di cancellare perché, sinceramente, alcuni CMD, alcuni prompt dei comandi non cancellano tutti i file completamente. Per questo, uso un'applicazione che cancella tutti i file temporanei: BleachBit. Scaricatevi l'applicazione BleachBit che fate, cioè fate proprio una vera e propria pulizia. Questo invece, se lo premete, vi cancellerà solamente paio di cosucci non proprio tutte. Poi, questo sempre cancellerà dei log files e poi fare una pulizia del DNS dei cache, quindi riguardo alla connessione. Questo è per la connessione. Fatele, fatele, tutte, e tre, fatele tutte e tre. Per questo, invece, se non vi fidate di questo, vi consiglio l'applicazione Bleachbit. Bleachbit si chiama. Poi, andiamo un attimo su... Windows ottimizzazione, questo qua, sono le voci di registrazione che vanno messe nel sistema operativo. Quindi che significa? Significa che io una volta cliccato, per esempio, vediamo un po', disabilito, ecco, background app, quindi tutte le applicazioni background, io disabilito questo, lo ho aggiunto nel registro, faccio sì, chiudo dei contenuti e faccio ok, tutto qua. Cioè mi, cioè mi disabilita così le applicazioni in background, ok, e le ho tolte, perfetto. Alla fine solo le cose più importanti erano questa qua, della modifica. Qui manca la cartella numero 3, però... Da quello, che hanno, da quello che ho capito i file sono solamente questi, solo questo, quindi a noi ci interessa di più la grafica molto bassa, grafica bassa, grafica media e grafica alta. Se invece avete un buon PC e volete ottimizzare al meglio Fortnite, proprio vederlo benissimo, usate quest'altro sistema, come ho detto, fate una bella copia in call, andate nella local, local app data, quindi tasto Windows PR, No, capisco perché non si salva il, quello che ho scritto prima. Quindi local app data per cento. Faccio ok. Vediamo un po' dove sta Fortnite game. Eccolo qua. Fortnite che save config windows client. Eccolo qua. E lo mettiamo qui. Mm. Io adesso apro un attimo Fortnite Apro un attimo Fortnite per vedere quelle impostazioni grafiche, della grafica bassa, quindi nella grafica bassa, perché l'ho messo nel documento file, guardate un po' guarda i documenti, ok. E apro Fortnite, ok, ecco Fortnite, connessione in corso, un attimo, si avvia. Ok, ovviamente. Fortnite si vede così, piccolo, si, sì, piccolo. Adesso mi basta andare un attimo su impostazioni. Un attimo su impostazioni. Faccio impostazioni, impostazioni questo qua. E vediamo un attimo su schermo intero. l'80 schermo intero. Questa è l'interfaccia del gioco. Questo è per aumentare un po' gli FPS. Ed eccoli qua, questo è Ok Sicuramente io nel Se adesso avvio una partita Faccio un attimo, giochiamo Non so quanti FPS farò Comunque ragazzi, come ho detto Quella era la cartella Molto molto bassa La grafica, ok Se non vi piace Proprio com'è Modificatela quindi come ho detto, prendete tutti quei file, nome, documenti, cioè fate un copia e poi incollateli in quel gamer user settings, ok? Quindi il pacchetto è vostro, quindi smanettateci un po' sopra, modificate, cambiate eh, il file e fate quello che volete tanto finché non, eh, finché non cioè nel senso finché non esce la esce proprio l'interfaccia giusta che vi piace a voi, ok. Quindi ovviamente io lo sto vedendo veramente una merda Fortnite Anche se ho delle buone prestazioni sul gioco Più di 100 fps li faccio senza problemi con grafica alta Se mettessi almeno ultra e disattivasse anche le ombre e le luci Farei intorno agli 80-90 fps Perché le ombre e me non mi servono 230 fps! Eh già, queste sono le posizioni grafiche qua mia, non sono 700, 148, 59 Per ritornare alle impostazioni normali, ragazzi, come ho detto, come ho detto Usate quel, set quel settaggio della grafica alta e inseritelo in quel documento, ok? Oppure, se provo un attimo a fare su impostazioni, impostazioni eh, Tolgo un attimo, mi sape il banner perché mi sta oscurando tutto Ok, proprio tutto. Chiudi. Chiudiamo tutto. Ok, vediamo. Prestazione moda grafica inferiore. modalità di rendering. Mettiamo prestazione eh, tx 11 VS 1920x1080 uh, schermo intero, non lo so perché così applica. Conferma. Oh, così è un po' meglio 1920x1080 16 nodi nuova applica ok e torniamo alle nostre impostazioni eccole qua tutto ridotto, impostazioni queste invece è per combattimento che non ci servono però... da quello che ho capito ragazzi che queste sono le impostazioni grafiche ovviamente quel documento ha rimosso un paio di impostazioni, vedo solamente questo grafica avanzata, mostre FPS qualità, 3D, adesso metto 60% ed ecco Fortnite. E ragazzi, faccio 200, eh, più di 200 fps. li sto facendo. Sì, più di 200 fps, li sto facendo. Quindi, eh, che vi posso dire di più? Grazie a tutti per questa visione, ragazzi. Se questo video vi è stato utilissimo, Io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale, di fare la campanina ragazzi, di non perdervi altri tutorial come questi. Se volete un tutorial su un altro gioco per aumentare i fps come bustarli chiedete pure ho fatto altri tutorial su Call of Duty Wars sono sempre su fortnite apex legends ne sto facendo molti altri quindi quindi ah, negli spari non c'è un calo di fps nella casa 220 230 fps fatto qua la porta vedo un po il cielo come 200 fps vado la terra 200 240 60 c'è uno che mi spara cazzo vuole questo ma cazzo vuole questo che sto facendo un benchmark per favore non rompermi i coglioni e scappa scappa scappano come codardi non lo so <ride> e 2. e il combattimento anche è molto alto va bene quindi ho detto grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao